Salve, salve, Allora, io allora, ho qualche domanda in merito al corso che hai appena seguito. Certo. Come ti è sembrato fino adesso? Molte, molto efficiente e per quanto riguarda il mio settore, è importante per la conoscenza di, delle strutture. Dove, ecco, vado, vado a lavorare. Ok, quindi la prima parte, di questa mattina, l'ho trovata facile da seguire? Sì, okay. molto, molto facile. Visto ecco il margine di interesse del mio settore, okay. che faccio ingegneria clinica, quindi mi interessa solo sapere a cosa dentro il momento in cui riparo per sì. chi avere rischi su sì, sì, sì. Certo, cioè, ok. E vi è capitato di frequentare altri corsi prima di oggi? Altri corsi di formazione, non di questo genere? C'è qualcosa magari che ha trovato di diverso in questo corso rispetto ad altri nell'organizzazione nella tipologia di esposizione qualsiasi cosa mm, non bisogna dire no okay. e, siccome erano diversi non ho trovato differenze non, posso, non riesco a paragonare i corsi l'organizzazione fino ad ora trovata comunque un'ottima organizzazione efficace <ride> sì sì sì molto esaustiva qualsiasi cosa volevamo sapere eh, siamo stati a contempo. Ok, perfetto. Il dottor Cili lo ha conosciuto oggi? Oppure già aveva avuto modo di No, Non lo conoscevo, l'ho conosciuto oggi okay. eh, attraverso il mio collega di lavoro. Ok, no? okay. quindi non ha mai letto qualcosa di suo come ad esempio Sì, ho visto il fornetto dell'azienda, ho visto su Arte, sulle strutture ospedaliere. Okay. Uh, la presenza e quindi io no, solo in questo caso. Quindi non ha mai visitato comunque il nostro sito, il canale YouTube? No, ancora okay. ok, quindi magari a domani. Certamente, adesso è, certo, certo. è la conoscenza, <ride> nostro... certo. no, no. E quindi consiglierebbe il corso ad altri collaboratori? sì eh, oltre che collaboratori del mio settore, anche collaboratori che, uh, operatori del, del, del, del laboratorio eh, di conoscenza di cosa stanno, cosa stanno facendo e a quali rischi vanno incontrati.